salve a tutti bentornati sul canale molti di voi mi hanno chiesto di far vedere cosa metto all'interno dello zaino per il cammino di santiago dato che io sto preparando lo zaino per il cammino portoghese ne approfitto non sono mai stato sul cammino portoghese e questo è un mese particolare è marzo quindi non so cosa vado a trovare sicuramente troverò pioggia sicuramente troverò freddo ma può fare anche caldo non è facile vestirsi in questo mese quindi prendete con le pinze tutto ciò che vi dico pensate che questa è un'opinione del tutto personale cominciamo subito dallo zaino questo è un 48 litri della Ferrino lo porto con me anche se è un po' grande perché comunque ci ho fatto già il cammino francese e conosco tutti i suoi pregi e i suoi difetti mi piace molto perché è ben distanziato dalla schiena, di spalle mi sta molto bene, se devo proprio fargli un appunto è quello che quando vado a stringere in vita tende sempre ad allentarsi non so se è un difetto di fabbrica in più si chiama finisterre oltre a quello che vedete porterò con me anche quello che mi vedete addosso non so se sarà questo cappello, comunque porterò un cappello porterò questa maglia tecnica a maniche lunghe e questi pantaloni da escursionismo quelli che indosso sono i più pesanti poi c'è quest'altro che è un po' più leggero io quanto preparo la borsa ogni cosa non la piego molti di voi magari lo sapranno già ma in uno zaino conviene sempre arrotolare ogni cosa dalle maglie ai pantaloni è l'unico modo per stropicciare il meno possibile gli indumenti quindi tre paia di pantaloni uno, due, e poi ho acquistato questa tuta, quasi un fusò, ma calza più come una tuta, molto molto leggera, con delle tasche comunque con la chiusura lampo, che porto in particolare per la loro leggerezza e perché veramente non occupa nessuno spazio. Ho deciso di non portare con me i pantaloni corti, ma i che vale comprerò lì una cosa che porterò sicuramente con me è questo sacco a pelo che nonostante è molto molto voluminoso è di un comfort eccezionale di questo ne sono sicuro una cosa che consiglio a tutti è quella di vestirsi a cipolla cioè togliere o mettere a seconda del caldo e del freddo che fa Questa è una felpa davvero molto molto leggera che ho trovato sempre a Decathlon. Ah, veramente molto comoda. Io tengo molto che una felpa deve avere sempre delle tasche con la chiusura lampo per non perdere gli oggetti. Anche una tasca sulla spalla, un cappuccio e queste maniche che si allungano e che vanno tra il pollice e l'indice che proteggono la mano dal freddo, Lo lasciamo così, ok? E poi mi porterò questo giubbetto anche lui veramente leggerissimo leggerissimo e più che altro una giacca a vento abbastanza impermeabile a tre strati della vaude l'ho comprato su Amazon, ora la indosso, faccio vedere, veramente molto comoda e leggera non sono sicuro se portarmi una maglia termica, penso di portarla. 4 paia di calzini, mi raccomando i calzini sempre quelli tecnici che hanno la protezione alle punte e al tallone, consiglio di non risparmiare mai sui calzini. Asciugamano medio e asciugamano piccolo, 3 paia di boxer, 4 maglie, questa è una maglia in cotone che indosserò più che altro soltanto la sera, mai per camminare due t-shirt con il 30% di lana Merinos per limitare i cattivi odori una maglia tecnica leggerissima questa della saleva 100% poliestere porterò con me queste ciabatte, sono delle ciabatte della Birnestock che ho portato anche sul cammino francese, sono vecchiotte ormai, molto consumate ma non le voglio ancora abbandonare sono veramente ottime anche per uscire la sera e per farsi la doccia si asciugano in due minuti. Una cosa che non si può fare assolutamente a meno sul cammino, secondo me, è il poncio Fondamentale, questo poncio ce l'ho da oltre dieci anni ed è stato veramente compagno di media avventure mi ha salvato in molte occasioni un poncio copre voi e il vostro zaino fino a sotto le ginocchia e anche con piogge abbastanza intense non vi bagnate quasi per niente fondamentale poi porterò dei fazzoletti delle serviette inumidificate il kit di pronto soccorso che ognuno sistemerà a modo suo metterà i suoi medicinali tutto quello che gli serve sperando che gli serva il meno possibile porterò con me anche dei guanti leggerissimi secondo me proteggere le mani dal freddo soprattutto nelle prime ore del mattino è molto importante due bandane scaldacollo anche queste le ritengo molto importanti per proteggere appunto il collo la bocca le orecchie si può usare anche come copricapo veramente molto molto utile ovviamente non deve mai mancare una torcia sul cammino di santiago non fa mai giorno alle 8 del mattino è ancora notte molto molto importante poi quando siete negli ostelli magari di notte dovete andare al bagno accendete la luce, mettete quella più bassa e senza dare fastidio agli altri andate L altra cosa che ritengo molto utile ho trovato sempre a Decathlon questo zainetto da 10 litri. È un zainetto tascabile, così quando voi raggiungete una struttura, posate lo zaino pesante, mettete questo in tasca, e se dovete andare a fare la spesa, avete sempre una sacca a disposizione. La roba per l'igiene intima l'ho messa semplicemente in un sacchetto di plastica. Ora non vi faccio vedere cosa c'è dentro perché devo finirla a preparare, ma uso semplicemente un sacchetto. Sul cammino ho visto che negli ostelli non ci sono quasi mai le mollette per appendere gli abiti. Io me ne porterei sempre qualcuna dietro. Una cosa fondamentale secondo me è portarsi dietro un marsupio. Fondamentale per gli effetti personali che devono stare sempre con voi. I soldi, i documenti, la credenziale. Passiamo al riparto elettronico. Porterò con me questo piccolo treppiede della Manfrotto dove collegherò il mio per fare foto e video ovviamente un alimentatore rapido delle cuffiette, un power bank da 10.000 ampere un altro piedi piccolo per collegare una GoPro porterò con me anche questi occhiali della Demon sono occhiali fotocromatici che uso per andare in bicicletta ma mi stanno risultando molto comodi quindi porterò questi i vestiti che metterò all'interno dello zaino li dividerò all'interno di queste sacche. Molto importante dividere le cose all'interno di uno zaino e proteggerle soprattutto dall'acqua, perché non si sa mai, potrebbe sempre entrare dentro qualcosa. Passiamo adesso all'argomento più spicoloso dell'intero video, le scarpe. Queste sono l'argomento veramente più difficile che una persona che fa il cammino può trattare. Ognuno di noi ha un piede diverso e quindi la mia opinione sarà del tutto soggettiva. Queste sono le scarpe che ho portato sul cammino francese sono le Salomon X Ultra, sono in Goretex sono andate piuttosto bene anche se la prima settimana mi hanno fatto venire un po' di vesciche. Poi per il resto, comunque, quando il piede si è abituato, sono andato alla grandissima. Ma non sono queste le scarpe che porterò sul cammino portoghese. Per il cammino portoghese ho deciso di affidarmi a Brooks. Ho comprato questa Brooks dalla Cascadia. Andate a vedere un po' i video che sono sui vari social. Una signora scarpa. A mio rischio e pericolo, ho deciso di prendere una scarpa non in Goretex. L'ho già provata per circa 50 km e mi è risultata veramente comoda. Guardate poi i tacchetti, come sono pronunciati. Ho fatto sia asfalto che sterrato, nulla da dire. Poi se prenderò qualche pioggia, si bagneranno troppo, utilizzerò le mie birne stock nel frattempo che queste si asciugheranno. Pessiamo lo zaino. Il peso è di 7,3 kg. Il peso dello zaino non dovrebbe eccedere oltre il 20% del proprio peso e questo è tutto quello che io metterò all'interno del mio zaino. Magari se ho dimenticato qualcosa o c'è qualche inesattezza, ci sono i commenti qui sotto che sono apposta lì per essere utilizzati. A proposito, ho deciso che sul cammino non mi metterò a montare i video lunghi, quelli li farò una volta tornato a casa tra circa due settimane. Questo perché voglio godermi il cammino a pieno. Comunque condividerò foto e shorts su YouTube. Mi raccomando soprattutto a chi non è iscritto di iscriversi al canale in modo da poter seguire la mia avventura sul cammino portoghese ma anche tutte le altre che farò in futuro. Ok? Noi ci vediamo sul portoghese. Ciao!